E' iscritto a parlare il deputato Giuseppe Scivati, ne ha facoltà. Sì, Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei partire da una considerazione molto laica e molto rasserenante. Ho sentito parole grosse e molto pesanti anche questa sera, le ho lette sui mezzi di informazione. Si parla di Cancan, -can, di norma pericolosissima, di discussione sbagliata ora, di moratoria, ci sono altre priorità, è un fatto secondario oppure un liberticidio ed è una, eh, un passaggio delicatissimo per la vita democratica e costituzionale di questo Paese. A me non sembra niente di tutto questo. Mi sembra che noi affrontiamo l'argomento con un grandissimo ritardo, un po' quello di questa sera, siamo qui in pochi, ad ore tardi a discuterne. Non si tratta affatto di un fatto rivoluzionario ma di una banalissima questione, un riconoscimento di un atto di civiltà che io considero porta l'Italia agli standard europei che forse convengono un Paese come il nostro. Non drammatizzerei la questione, non ne farei una bandiera. Ci sono altre questioni che riguardano l'argomento che sono molto più significative e rilevanti. Sono state citate un po' a sproposito questa sera, ma sicuramente sarebbe appassionante in quest'Aula aprire una discussione sulle unioni civili e i matrimoni gay, che peraltro mi vedrebbero assolutamente favorevole. Questa sera stiamo discutendo di qualcosa di diverso, di minore e di altrettanto importante per la sua dimensione. Anche perché, lo sottolineo con forza, ho sentito negli ultimi interventi un po' banalizzare la questione dei diritti civili e dei diritti umani come se fossero cose secondarie rispetto ai fatti economico e sociali che riguardano la vita del nostro Paese. E non credo che si possa dire così, perché sono altrettanto importanti, lo sono in un momento di crisi, anche forse culturale, di grande disagio sociale. Lo sono altrettanto le questioni che stiamo affrontando. E tra l'altro questa norma e la discussione che stiamo facendo un'occasione per dare forse un'occasione appunto di rispetto verso i nostri concittadini, verso chi eh, porta con sé una differenza e tornerò immediatamente su questo tema e che ha un alto significato per me istituzionale devo dire che la discussione io spero che entri nel vivo nel merito e bene hanno fatto tutti quelli che hanno richiamato le proposte emendative lo dico a proposito di differenze perché non vorrei che noi fraintendessimo il concetto di uguaglianza il concetto di uguaglianza non le nega le differenze si basa dal punto di vista costituzionale proprio sul loro riconoscimento sulla possibilità cioè di avere eh, una netta affermazione della nostra sensibilità, della nostra pienezza del diritto e della nostra individualità. Quindi non è affatto una, una battaglia di parte, non lo è, perché in quest'Aula abbiamo sentito criticare questa impostazione da destra e da sinistra, abbiamo sentito richieste per migliorare il testo o per renderlo meno netto e meno forte. Quindi è una discussione che avviene, credo, da un punto di vista assolutamente equilibrato. Poi da parte nostra c'è sicuramente la volontà di affermare con nettezza che noi non dobbiamo avere paura ecco in questi anni forse c'è stata una fobia per l'omofobia c'è stata in quest'aula, c'è stata nel dibattito politico c'è stata una paura, un nervosismo e un fastidio verso questo argomento che forse la dice lunga non tanto sulla pericolosità di questa legge verso le differenti opinioni perché questa mi sembra assolutamente istituita di ogni fondamento ma sul fatto che questo paese deve affrontare con maggiore schiettezza e serenità argomenti come il presente per cui per uscire dalla paura anch'io sono convinto che ci siano delle cose che noi potremmo inserire in questo testo, una maggiore definizione della questione dell'orientamento sessuale, come è stato richiamato nel dibattito, forse un riferimento anzi, un riferimento che in questo momento non c'è ad una gravante specifica e alla volontà cioè di segnare anche dal punto di vista formale, legislativo e sostanziale l'impatto di, di una nuova legge in questo senso. Questo perché perché io credo che noi dobbiamo fare un passaggio di maturità e con questo concludo. Per, eh, il nostro Paese è un Paese straordinario, è un Paese che ha un sacco di problemi dal punto di vista dei diritti civili. Prima ho sentito confondere la questione femminile con la questione dell'omofobia, che è il segno di un'altra questione che è la questione maschile, che è la vera questione dal punto di vista come dire, etico, civile. Di tanti nostri comportamenti dal punto di vista sociale. Ecco, io vorrei che questa ricchezza e queste differenze risaltassero per quello che sono, tutelate dalla nostra Costituzione, è un'occasione di rappresentanza di tanti nostri concittadini. Non saranno arrivate tante email, ma io in questo momento sono anche un po' emozionato nel raccontare una legge che può parlare a una grande parte della popolazione italiana. Grazie. La ringrazio.